L'obiettivo dell'insystem è ridurre i costi? È una convinzione diffusa ma non è corretta. Il fine dell'insystem è aumentare il valore nel medio periodo, per l'azienda e per il cliente. Non sempre ridurre i costi è positivo. Se ad esempio compro materie prime di scarsa qualità, nel breve periodo posso spendere di meno. Ma allo stesso modo sto riducendo il valore per il cliente, che a lungo andare cambierà fornitore e così venderò di meno. Se invece lavoro per incrementare il valore per il cliente, aumenterò anche il valore per l'azienda. La riduzione dei costi? possiamo considerarla un piacevole effetto collaterale di questa strategia di più ampio respiro.